Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti finalmente in questo mio nuovissimo, primissimo videovlog, se si può chiamare così. In questo video inizierò a condividere con voi la mia esperienza alle botteghe di Tokyo a Milano. In seguito vi racconterò cosa poi mi è successo purtroppo. E successivamente di come ho potuto vivere nella stessa settimana anche l'esperienza del Napoli Comic Con. Con acquisti compresi, perché ho una mystery box da aprire. Che non ho ancora aperto e aprirò in questo video Mi vedo l'ora di scoprire cosa c'è dentro Mamma mia Allora iniziamo con le botteghe di Tokyo Salve a tutti, in questo momento sono a Milano Insieme a Scaldabagno Salve Che saluta Allora una piccola puntualizzazione Io e Scaldabagno abbiamo la stessa voce quasi Sì, decisamente Ecco e quindi in questo video ci identificheremo quindi io sono Kyokobit, io sono Scaldavagno che sta parlando così almeno potete capire. Ci siamo fermati alla Feltrinelli e vendono il libro delle botteghe di Tokyo. Visto che siamo arrivati in anticipo ci siamo permesse di visitare la biblioteca degli alberi. Siamo rimasti quasi un'ora a capire dove fosse questa biblioteca degli alberi. Abbiamo visto anatre, alberi, fiori e tutto, chi ne ha più ne metta. Però noi cercavamo proprio l'edificio della biblioteca degli alberi senza pensare stupidamente che tutto il parco... Era la biblioteca degli alberi, perché non ci siamo informate prima, no? Abbiamo visto, ah, la biblioteca degli alberi, andiamo a cercare. Vabbè, comunque, alla fine abbiamo scoperto che era proprio tutto il parco. Poi siamo andati a visitare eh, la sede della regione Lombardia. Non chiedetemi il motivo, è stata un'idea di scaldabagno però è stato divertente. Corre, corre tantissimo. Eccola lì, eh, ma non, si, non, non, la, non la si vede. Come facciamo? Ma non si vedrà nella foto È un puntino Ciao va raggiungiamola Calda bagno voleva farsi una bella foto, ed eccone il risultato finale. Arrivati vicino alle botteghe di Tokyo, ci siamo fermate a fare uno spuntino con delle patatine fritte. Allora, avevamo prenotato online, l'ingresso era gratuito, però, per poter entrare bisognava andare in bigliotteria dimostrare che avevi il green pass e dimostrare che avevi anche fatto la prenotazione online per poi ricevere quello che vi sto per far vedere cioè, ci hanno dato questo bellissimo anche tu ok facciamo buongiorno buongiorno ok buongiorno. Sedi. Due. Sì, sì, in due Ok, vorrei controllare la vostra carta di imbarco per favore, facciamo check in. Vi lascio insieme, vi dico di andare, con Grazie, sì, sì. perfetto, sì. grazie. Sì. Ah, praticamente ti fanno proprio questo percorso come se stessi viaggiando. Stiamo viaggiando in questo momento. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Sembrava davvero di essere all'interno del Giappone, di Tokyo. Cioè, proprio è stato bellissimo. Poi ci siamo fermate a fare delle foto dentro un Purikura cacao. Eh, queste qui sono le foto, ci siamo divertite, però io iniziavo a non stare tanto bene. Eravamo a metà della visita all'incirca e non ce la facevo più, tant'è che poi eh, Scaldabagno ha dovuto farmi da croce rossina e accompagnarmi all'uscita per poi eh, riuscire a fare la strada di casa no? per ritornare indietro. E poi siamo andati a prendere il treno del ritorno. Io ho dormito un po' e un pochettino la situazione è migliorata, però diciamo che non potevo continuare la visita e star fuori così dovevo tornare a casa. Mm, vabbè niente, questa è stata la mia esperienza delle botteghe di Tokyo Non ci siamo neanche fermati a comprare qualche gadget Infatti spero davvero di poter ritornare Al Tenò, a Milano per co poter comprare anche qualche gadget anche per la mia povera amica che ha dovuto poverina farmi da croce rossina e non poter godersi al meglio la, la visita alle botteghe di Tokyo perché ho scoperto che il Teno a Milano offre anche eh, dei corsi che sono a pagamento ce n'era uno che era sui timbri giapponesi, cioè nel senso come lavorare questi timbri e di fare poi il tuo timbro personalizzato e potertelo portare a casa ed era una cosa che, non so, volevo provare a fare grazie scaldabagno, grazie Grazie alla mia fan numero uno Però anche la mia migliore amica quindi eh, Amica storica davvero Che inizialmente eh, Vi dirò Non voleva farsi vedere Però dopo mi ha detto No dai fa niente È un'esperienza Sono dei ricordi Quindi grazie mille Però io direi Continuiamo la settimana Perché era un lunedì Quando sono andata alle botteghe di Tokyo E venerdì pomeriggio sarei partita per Napoli Ma come mi è venuta questa idea? Allora vi racconto Settimana prima stavo pensando a mio zio, si è trasferito a Napoli, ok? Non vi sto troppo a specificare perché per come, però sta di fatto che eh, stavo pensando a lui. E, e ho detto, ma quasi quasi lo vado a trovare, sai, magari per il ponte del 25 aprile, così... Non so, eh, tanto che poi ho pensato, ma aspetta, ma c'è qualche evento a Napoli. Vado a cercare, ho detto, caspita, ma c'è il Napoli Comic Con. Non ci ho neanche pensato per due secondi. Che subito dopo mi ha scritto mio zio Cioè proprio telepatia Proprio siamo proprio parenti no? E niente ho detto guarda zio stavo pensando proprio a te Perché c'è una fiera del, del fumetto a Napoli Stavo pensando magari di venirti a trovare Mi ha detto no oh, vieni c'è posto così Ho detto davvero ma davvero non stai scherzando No no no E Allora ho preso i biglietti Venerdì parto e domenica ritorno Ah parlando poi del biglietto eh, di Napoli Comic Con io avevo fatto il preacquisto Fortunatamente perché poi i biglietti sono, sono finiti Cioè The no piccola puntualizzazione perché prima di partire per Napoli mi sono detta Caspita, una ragazza mi ha fatto un disegno bellissimo per il canale E ho detto, caspita, devo farmi dei biglietti da visita Così almeno, magari se incontro qualcuno li posso consegnare, insomma E sono riuscita a trovare il modo per, per stampare All'inizio volevo fare dei segnalibri Ci mettevano troppo tempo per stamparli E io dovevo stamparli entro, entro e non oltre il 22 Perché partivo, no? Il 22 di aprile E quindi, niente, sono riuscita a farmi dei biglietti da visita e vabbè poi andremo più nel dettaglio se andrà tutto bene poi con la collaborazione che sto facendo adesso con questa ragazza Non vi anticipo troppe cose Adesso vi faccio vedere un po' il reportage di tutto di quando sono arrivata a Milano Centrale, quando ho preso il, il treno per, per Napoli Vabbè comunque eh, sono riuscita a scendere, alle 10 sono arrivata, ero stanca morta Sono un disastro ragazzi Ok Mm? Mm? <ride> allora, sto facendo colazione e abbiamo una piccola amica. Ciao, nuvola! Eh? Nuvola! Che bella che sei! Eh? Ah, un'altra piccola amica, Gilda! Eh? Ah, poi un'altra cosa, mi sono detta, ma parto per Napoli, parto da sola però, ma poi dopo per la fiera, come faccio? Cioè, nel senso sì, posso, fare, posso andare in giro da sola, però essere in compagnia è sempre meglio. Quindi ho postato una storia su Instagram e mi ha scritto questa ragazza gentilissima, veramente non la ringrazierò mai abbastanza, che si chiama Educatrice Nerd. Sono rimasta ad aspettare eh, davanti all'ingresso della, della mostra Oltremare. Di Napoli E ho visto che c'era una fila lunghissima Ma lunghissima Sentivo quelli che erano in fila che dicevano che La fila arrivava fino al, allo stadio Maradona Cioè, assurda sta cosa C'era un botto di gente Però la coda era abbastanza, come posso dire, scorrevole Sono rimasta ad aspettare Poi lei è entrata, ci siamo incontrate poi al bar VIP Quando io sono entrata la coda stava già finendo Vado in questo bar che era sulla destra dell'entrata tu bene, adesso come faccio? La stavo videochiamando, no? Vedo una ragazza che mi riconosce e va verso di me Il problema è che io vado verso di lei, lei va verso di me e non ci siamo inc inc incontrate, no? Fortunatamente che mi aveva inviato una foto eh, di come era vestita Perché io vado avanti Mi fermo, mi giro, cioè la persona era qua, lei era qua E guardo la maglietta e poi ciao, proprio così, no? È stato divertentissimo, è stata la prima volta che ho incontrato qualcuno che ho conosciuto su Instagram, è stato bellissimo, è stata la prima persona a cui ho dato il mio biglietto da visita Sta di fatto, ci ritroviamo in questo stand della Shockdom, non, non, non riesco neanche a ricordarmi bene come possa essere successa sta cosa, però sento lei che dice qualcosa tipo ciao così aveva riconosciuto qualcuno il problema è che io ho un grande problema. Cioè, un conto vedere la persona sullo schermetto e un conto vederla eh, di persona. Mi giro e chi vedo? Ah, la manga books! E, e io tipo, un attimo la guardo e ho detto, ma lei aspetta un attimo. Era la prima volta che incontravo qualcuno, davvero, che vedevo magari nello schermetto e poi... E, e ero, ero, ero, sono rim... Sono... La rimbambita di turno, ecco, io cosa faccio? Piacere, e, e dico il mio nome vero, no? Non è che dico, ciao, sono Kyokobit, i video di Akatsuki no Yona, no, assolutamente no. Fortunatamente che avevo questi orecchini eh, di Yona, ho detto, aspetta, ma tu sei quella che fa i video di Yona, di, di Akatsuki no Yona, e quindi... Ah, sì, sì! Poi ho visto anche gli altri, come Fumetti senza paura, ho conosciuto anche una ragazza fumetti allo zenzero che... Una ragazza veramente molto, molto simpatica. Ho conosciuto molte, molte, molte altre persone, però non so troppo a specificare, però... Cioè, se non fosse stato per Educatrice Nerd, io non avrei incontrato tutte quelle persone, che poi abbiamo fatto gruppo, e siamo andati un po' in giro per tutta la fiera, è stato bellissimo. Cioè, non vado troppo nei dettagli, però è stato veramente molto, ma molto divertente. Sto uscendo adesso, è stato bellissimo. E niente, adesso sono un po' emozionata perché è stata veramente la prima volta che incontravo qualcuno. Scusate se questo video sarà molto mosso, però era la prima volta che incontravo le persone che ho conosciuto su Instagram e è veramente è stata un'esperienza bellissima. È stata anche la prima volta che viaggiavo da sola, tra virgolette, per venire a una fiera e incontravo persone conosciute su internet e veramente grazie a tutti, grazie di cuore e speriamo in una nuova avventura insieme, veramente grazie, grazie di cuore. E niente, quindi adesso c'è questo segnalibro di fumetti senza paura che sto utilizzando Per gli acquisti che ho fatto a Napoli Comic Con Quindi io direi di iniziare a farvi vedere gli acquisti che ho fatto a Napoli Comic Con Che non è che sono tantissimi, però diciamo che Bene, partiamo col farvi vedere finalmente questi acquisti qua Allora, partiamo dai manga allora già avrete visto qualcosa, ho comprato il volume 3 e 4 di Cold Game, io ho adorato Il Fiore Millenario e quindi di conseguenza eh, sto seguendo anche la sua opera successiva. Poi ho finito una serie di fatto, ho comprato il volume 3 e 4 di La Nuova Vita di Nina, una storia veramente molto bella che parla dell della reincarnazione. Molto, molto toccante Anche se è una serie breve Io la consiglio per chi vuole iniziare a Entrare nella tematica della reincarnazione Poi, essendo che eh, mi sono detta Caspita, non posso acquistare le cose che ho già prenotato in fumetteria Ho preso queste cose qui che non, non ne avevo prenotato in fumetteria Però, essendo che nella mia fumetteria I manga della Magic Press Edizioni Arrivano sempre troppo tardi Mi sono detta cavolo io ho bisogno di comprare questo volume e quindi ho comprato il volume 4 del matrimonio di Lala che non so perché ma ad alcuni non è piaciuto eh, nei primi tre volumi Mh, alcuni che hanno comunque voluto lo stesso continuare la serie si sono ritrovati meglio nel volume, nel volume 4 non so perché si sì, alti e bassi però comunque non so a me attira la tematica Ovviamente anche un po' le scene esplicite, però niente, vabbè, insomma, eh, non so, mi, mi, mi intrigava questa cosa, ecco. mi piace, a me piace, ok. Poi ho comprato due scotch adesivi con temi un po' particolari come il cibo giapponese, l'altro non ce l'ho perché io sono stata ospitata non da mio zio, ma sono stata ospitata da, dalla figlia della compagna di mio zio che è stata veramente molto gentile mi preparava la, la cialda mi preparava le cose per la colazione gentilissima quindi mi sono detta no dai le do qualcosa e quindi uno degli acquisti che ho fatto in fiera eh, l'ho poi donato a lei Le ho lasciato un bel bigliettino, bigliettino era scritto su un tovagliolo però vabbè grazie mille per l'ospitalità Teresa veramente grazie mille e, e niente l'altro invece era come potete vedere dall'immagine eh, c'erano dei criceti molto carucci carini poi ero, ero insieme a Alamanga Books e eh, Fumetti allo Zenzero, eh, siamo, ci siamo fermati in una bancarella che vendeva anche gli amuleti e quella mystery box che vi ho fatto vedere prima. Io un amuleto non ce l'ho quindi voglio prendermi un amuleto, però ho detto voglio un amuleto un po' come posso dire generico, c'era un, un cosettino che ti indicava cos, cosa significava um, il, per che cosa eh, era utilizzato quell'amuleto. E c'era scritto generico, quindi io vado, pre prendo questa cosa qui, generico, ok va bene, prendo quello dietro, che okay, è questo qua, però non guardo, io non guardo, non ho guardato che poi alla fine eh, sotto c'è scritto ricchezza, e quindi mi sono preso un amuleto della ricchezza, vabbè. Comunque sia ricchezza, però non è specificata quale ricchezza. Potrebbe essere ricchezza mh, non solo a livello di, di denaro, ma di conoscenze, nelle esperienze. Comunque, sono felice perché è rosso e il rosso significa anche un, un nuovo inizio. Arriviamo con questa mystery box. <ride> finalmente! Finalmente questa mystery box! È stato abbastanza difficile in questi giorni dover resistere ad aprire uh, a questa mystery box, perché non potevo aprirla, perché ho detto devo aprirla quando faccio il video. Vabbè, comunque, questa qui è la scatola e, e niente. Dentro eh, c'era anticipato che dovrebbero esserci: tipo dei timbri, degli adesivi. E poi non lo so. No, no, non mi ricordo. Però, apriamola, ok? <ride> non sono proprio curiosa. Allora, proprio in diretta, cioè, ragazzi, non, non so Non so cosa c'è dentro, eh. Oh, sto già sbirciando, ho già visto qualcosa di carino. Mamma mia, cos'è sta roba? Pet tape. Però ho paura di rovinare la, scato la scatolina, la, la cosa. Mi serve una forbice, però scusate. Vabbè, ragazzi, eh, niente, vabbè. Cerco di aprirla così, eh. però, caspita, ce l'avevo. La forbicetta. Dov'è la forbice? Adesso che devo fare questa cosa, non lo so oh. Non voglio rovinare il coso che c'è qua vedete? Con scritto pet tape Vediamo Allora, vediamo un po' cos'è Cos'è, è tipo uno scotch Però Ecco, vedete, si divide E diventa Ah, ok, e diventa adesiva ok quindi verrebbe così e diventa adesiva ecco. faccio vedere un po' come, come viene va bene caruccia sì elegante e sono tutti così eh, però ognuno ha un effetto diverso allora questi due sono piccolini ok sto facendo un disastro Mentre questo qui e l'altro di sicuro non ho riuscito a vedere e questo qua un campanino più grande sembrerebbe esserci un pesce vabbè ragazzi fa niente piccoli dettagli ok poi vediamo un po' cos'altro c'è allora ah questi qua sono degli adesivi che possiamo trovare anche tranquillamente um, nei supermercati eh, sono degli adesivi con le letterine Carucce, dai, ci può stare. E poi c'è questo. Eh, hanno. Hanno qualcosa di. Ecco. Che brava che sono! Ho fatto cadere tutto. Disastro! No, non sono dei post-it, sono delle targhette. Delle targhette delle targhette. Non lo so. No, Sto facendo cadere tutto ragazzi eh, Sì sono delle targhettine Che puoi mettere nei regali O quando magari Non so cosa staranno Per decorare o magari quando qualcuno Prende non lo so la laurea O ha vinto un premio Congratulazioni lo metti nel regalo Dai carino Carino No potete vedere il mio disappunto Per questa cosa Sì dai Pensavo fossero adesivi, invece no, non sono adesivi. Vabbè, non ve li faccio vedere tutti, però. Vabbè, vabbè, vabbè, sono tutta sta roba qua. Va bene. Andiamo avanti, speriamo che eh, ci sia qualcosa che mi possa possa piacere. Questo cos'è? Allora, vi faccio vedere. Ah, ma una mollettina, dai, ci sta, una mollettina è una mollettina dai ci sta Vediamo, andiamoci la metto adesso dai anche se io non è che sono molto da mollettine oh, caruccia dai caruccia caruccia caruccia caruccia dai caruccia dai. dai ci può stare ci può stare dai dai ci sta ci sta ci sta questa bene Adesso sto iniziando a pensare di aver speso bene i miei, i miei soldi. Non mi ricordo neanche quanto l'ho pagata. Forse 9 euro o 12, non mi ricordo, vabbè. Ah. Eh, questi qua sono degli adesivi, quello sono sicura. Sono degli adesivi con i fiorellini. Eh, non sto ad aprirli, però sono, sono questi. Eh, perché se no vanno in giro come è successo con quelli di prima. Ah. E questa qui è un'altra mollettina. Una mollettina? Ah, ho capito. Sono quei cosi in tessuto che puoi mettere poi nei vestiti quando tipo c'hai un buco nei pantaloni. Puoi, Magari puoi mettere. Magari vuoi mettere vuoi abbellire il tuo vestito o la borsa? Sì. puoi Carino. Sì, dai, carino. Andiamo avanti! Fino adesso solamente la mollettina può essere una cosa che mi piace Mi basta Allora, questo Forse questo è il timbro Forse questo qui è il timbro Che vi dicevo Che ci sono dentro anche i timbri Qui vedo diversi Diversi caratteri In, in, in Hiragana Noto Insomma, diverse cose. Vediamo un attimo. Oddio, non riesco ad aprirlo. Adesso rompiamo la scatola. No, non si apre da qua. Proviamo dall'altra parte. Ok. E di fatti, come vi dicevo, questo qua è il timbro. Allora, questo qui dovrebbe essere quello che dovrebbe timbrare. E questo è il rilievo che poi dovete mettere l'inchiostro e timbrare. Non vi faccio vedere come va perché attualmente non ho l'inchiostro. Quindi. Però questo qui, dai, sì, ci sta. Mi aspettavo un timbro, come dire... Sì, ci sta anche un timbro così, però mi aspettavo un timbro tipo con qualcosa di carino, tipo stile anime o manga. Vabbè, ci sta. Questa scatola è vuota, l'ultimo articolo è questo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Si, si apre la scatola. Ok. E questi sono proprio gli, gli scotch adesivi. Scotch, sì, quelli adesivi quando magari fate qualche regalo. e potete. O magari anche per i, pacchi, per i pacchetti così. Perché io in realtà ce li ho, ce li ho io. Perché li avevo comprati, e io ho anche questi. Quando magari faccio qualche regalo, quando devo spedire i pacchi. Non so. Per Vinted, questo qua, utilizzo quello. Questi sono molto belli. Questo specialmente, mi piace tantissimo. Con i Sakura. Bello, bello, bello. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, però... Eh, cosa vi posso dire? Sono contenta di questa mystery box. Boh. Guardo ancora se c'è qualcosa dentro, ma. Sì! Nel senso. questo. 5 euro, forse varrà. Questo 2 euro. Questo magari 3. Questo magari 2. Eh, questo magari un pochettino di più. Però. Per quello che ho speso non mi ricordo se erano 9 o 12 euro, però. Che dire, che dire, sono contenta? Boh, io mi aspettavo qualcosa di un po' più carino. Vabbè, fa niente, fa niente ragazzi, è stata una, una, bella, una bella esperienza, ecco. Bene, che dire, eh, Napoli Comico non mi è piaciuto di più del Luca Comics, non so perché, ma mi è piaciuto di più, quindi credo che andrò ancora. Facile da trovare, non dovevo neanche camminare troppo, a differenza del Luca Comics, per andare nei vari padiglioni molto bello anche per, dal punto di vista della compagnia e tutto, e, e niente. Per questo video è tutto, ringrazio ancora tutte le persone che eh, sono state con me in queste bellissime esperienze, ringrazio anche le persone che mi hanno ospitato insieme agli amici,